Allora Sono molto felice di questa iniziativa, l'anno scorso quando ho conosciuto Hub Music Project volevano organizzare una, un evento musicale, abbiamo fatto la, la prima idea è quella di avere una sola data, loro veramente immaginavano di farlo sul mare a Santa Teresa o in altre location, mi è venuta devo dire, questa idea a me di farlo ai barbudi in modo di non avere solo uno scenario eh, di teatro, di prosa ma abbinare quella che è un'altra forma d'arte come la, la musica. È andata bene e quest'anno sono molto felice che abbiamo raddoppiato con un mini festival di due date, il 17 luglio in New Guinea, il 18. I Maisha, dico bene, sarà un bellissimo evento cioè che sicuramente va ad incrementare quella che è l'offerta culturale della città. Invito, voglio dire, tutte le persone a venire in città dal pomeriggio, fare un giro verso i nostri negozianti e commercianti, rimanere a cena o a bere un drink e poi tutti quanti in questo bellissimo vicolo dei barbuti sotto le stelle. Grazie.